Re? Re torbido. Re torbido. <coughs> buongiorno. Bu buongiorno eh. Bentornati su questo pianeta. Questa è la casetta dove siamo stati ospitati da Jack. Jack, giusto? È lui, è lui, è Jack che ci ospita Hai gli occhi blu? Dai dimmi di più Ma è Jack, ecco chi è <ride> Con la sveglia alle 7.16 Siamo alle 9 Due ore di preparazione 9.06 E siamo quasi pronti a partire La mia bici è quasi pronta La sua è pronta E lui sta finendo ora di caricare. Ora è pronta Ora è pronta <ride> bene. Abbiamo dovuto prendere una deviazione per lavoro in corso e continuiamo a far salite e Omar sta affaticando come un porco. Guardatelo lì, poveraccio. Lui e la sua Rosi però le riescono ad affrontare e ne arrivano vittoriosi comunque. Spompi ma vittoriosi. da no, un cazzo. Adesso morto, svenuto. <ride> fermarsi a dato fermarsi e è tornare eh, indietro. Esatto, le regole. Hai fatto l'arrogante. Oh, stiamo facendo finta di fare delle foto, vedi? C'è Omar lì. Facciamo finta di fare le foto perché stiamo studiando la zona di Bulgari. Perché abbiamo deciso di fare una rapina e farci un viaggio lungo tutta la vita Facciamo il video mentre lo facciamo Se, Sì, facciamo il video e poi ve lo postiamo <ride> su YouTube Perché dicono che così non ci beccheranno mai A posto, ganzo Guardateli lì, i ventenni I ventenni del 2000 Il nuovo millennio come si comporta eh, ma era, era meglio ieri Il Pianore di Vercelli Qua, Quasi so, che hai? rimpiangi i prati dove ci siamo persi Esatto <ride> se mi mancano già sì. Oh e peggiorerà eh Sugli eh. Appennini Poi eh, sì. oh, Passo dall'Adriatica io È proprio angolino per il pranzo adesso apparecchiamo riservato tanto il bar è chiuso penso che non ci, diano, non ci dicano niente e quindi mi ha fatto la spesa al Gulliver la grande spesa l'uva perché la frutta fa sempre bene maionese che la maionese bene. La maionese che con l'uva comunque pagna di brutto ragazzi questa è la dura vita degli Youtubers, guardateli un po' qua, appiccicati a fare due ore di sosta per rispondere ai loro FOLLOWER Non so se lo usano come scusa per non pedalare In realtà non stiamo scrivendo un cazzo C'hanno il telefono che... spento, forse? perché spento, per consumare, non consumare neanche le batterie Vero che è così? Che trassoni del cazzo forse forse ripartiamo abbiamo un botto di chilometri da fare stiamo facendo una media da paura da paura tipo 11,8 12 15. no però abbiamo migliorato nell'ultimo tratto forse eravamo arrivati a 12,8 allora quindi proprio guarda c'ho pelle d'oca paura pelle d'oca <ride> vi facciamo sapere a dopo per le offerte Ua. qua eh. <ride> ragazzi sono davanti io Abbiamo appena lasciato sale dopo una piccola pausetta di quasi tre ore. Sto facendo io l'andatura, siamo agli 11 km orari. È vero che c'è un po' di vento a sfavore, ma guardate là in fondo il dottor Omar Chinea. Ci sta lasciando le piume, poverino. Suo secondo giorno di viaggio è di tre mesi pianificati, forse abbandona qui. Non è vero, non abbandonerà mai. Piuttosto fa 20 km al giorno ma li fa tutti e il giro dell'Italia lo chiude comunque. Siamo arrivati a Castelnuovo Scrivia, questo è Castello Pretorio. Quello è Omar che sta arrivando da sotto l'arco del castello La chiesa in piazza Abbiamo fatto un mezzo chilometro forse neanche sì, a cannone sì. contro vento solo per avere un video dichiarazione? Sì, il vento può essere un arduo nemico da affrontare Niente. soprattutto per far ste minchiate sì, sì, per sì. avere un video Poi delle belle folate intense, <ride> belle laterali che... Sì, sì. Vabbè, ah. adesso vediamo se arriva il nostro videomaker e regista della scena la incontroluce dovrebbe arrivare in lontananza, ve lo facciamo vedere quando arriva. A dopo! Oh, ho guadagnato la prot, grazie candolfo! Siamo appena entrati a Voghera, abbiamo fatto oggi solamente 40 km proprio blandi blandi, ce la siamo presa comoda. Entrando a Voghera siamo stati fermati da un follower di Omar che ha visto una delle sue storie e ha girato in lungo e in largo per le strade di Voghera solo per cercare lui e ci ha fermato per strada, vi ha fatto un po' di foto e, e via, ci ha dato due consigli su dove andare a trovare, dove piazzare la tenda perché ha detto che sulla strada che stavamo facendo noi non avremmo trovato perché rimane sempre sulla strada abbastanza trafficata e quindi ci ha dato due dritte dove prendere una ciclabile e andare a trovare un boschetto e piazzare le tende. Siamo usciti da Voghera. Stiamo andando in direzione Retorbido, che è il posto che ci ha indicato il ragazzo che segue Omar su YouTube. Guardate là in fondo, paesaggio migliore, un po' di campagna. È un po' tutto aperto, quindi dobbiamo trovare un posto un po' imboscato per mettere giù le tende. Ma direi che ci siamo. Il sole sta tramontando, quindi dobbiamo un attimo spicciarci. E, e nulla. è stata tutta un'illusione come avete visto a due chilometri dal nostro arrivo dove dovevamo cercare di piazzare la tenda Fede ha bucato quindi cambio gomme rapido e cioè cambio camera d'aria rapido e adesso andiamo a cercare quella zona lì dove ci sono i boschetti e vedere se possiamo mettere le tende perché puntavamo di andare verso le colline ma sta diventando un po' troppo tardi per riuscire ad arrivare verso quelle colline un po' più carine. Allora pianificazione adesso è trovare il posto per la tenda. Siamo un po' in ritardo ma neanche troppo nonostante la foratura, se la zona è buona. Dobbiamo un po' allontanarci qua dalla civiltà e andare verso le montagne. Facciamo vedere là le montagne. Eh, le A parte i campi coltivati non stiamo trovando un boschetto dove mettere la tenda però stiamo salendo e abbiamo almeno la vista panoramica. Possiamo sederci qua e aspettare domattina. ragazzi continuiamo a non trovare un posto perché come vedete sono campi coltivati quindi non possiamo mettere le tende ma tra poco troviamo qualcosa ma con questo bel tramonto sulla collina adesso si droneggia e ci facciamo un bel filmatino mentre pedaliamo su questa bella collinetta e, e niente ci preoccupiamo più dei video che per, di trovare un posto per dormire questo, questo è grave questo è molto grave Quello è il tramonto che ormai è andato, noi lo spot l'abbiamo trovato, è un po' imboscato, va bene, in fondo non è bellissimo, Oh Omar è già dentro la tenda che, che fa il selvaggio lì dentro, isolato, zanzare, raga, più che altro vuoi. perché ci sono zanzare che ci stanno dissanguando, uh -huh. sì. <ride> bene bene, allora devo fare il video di chiusura perché il mio amico youtuber eh. là dietro è nascosto nel buio, mi sgrida perché non faccio mai la chiusura La buonanotte niente. adesso vi racconto Abbiamo fatto una splendida cena Sotto un cielo stellato stupendo Non vi diciamo cosa abbiamo mangiato Perché sarebbe troppo sciccoso Per gente che viaggia in tende, e bici Quindi non ve lo dico Non ve lo dirò mai e, e niente adesso stiamo cercando di preparare Di ritrovare le tende nel buio della notte Non so se qua sto puntando la luce Dalle parti giuste E niente domani ci saluteremo perché io dovrò tornare in direzione Vercelli, loro andranno in direzione Piacenza e vabbè è andata così, è finita qui, domattina ci saluteremo, addio, buonanotte, ciao ragazzi! Bye bye.